Arriviamo quindi alla prima parte, quella lì l'avevo chiamata parte zero perché appunto era una slide introduttiva, vi do un po' di principi generali della proprietà intellettuale. Ovviamente, visto che questa è una, una lezione sulla data governance, mi soffermerò sugli aspetti più legati ai dati, però un minimo di concetti generali su come funziona la proprietà intellettuale la dovete, li dovete acquisire per evitare appunto di trovarvi in situazioni di fare diciamo, grandi ingenuità quando eh, svolgerete la vostra, la vostra attività. Allora, innanzitutto cosa, cosa intendiamo per proprietà intellettuale, diritto d'autore, copyright? Sono le parole che spesso, eh, spesso sentite risuonare no? nel, momento, nel mondo del, del web, eh, spesso addirittura vengono confuse col piano privacy, eh, nel senso che <ride> succede a me spesso, che mi venga richiesto un corso sul... So, mi contattano per dire avremo bisogno di un corso di formazione sulla privacy, poi ti mandano l'elenco degli argomenti e vedi che eh, non so, vogliono qualcosa, vogliono che, che gli spieghi come gestire le immagini, come gestire i video e i brani musicali che vengono caricati su, su un sito. no E quindi siamo chiaramente nel mondo dell'intellectual property, della, del copyright e non c'entra nulla la privacy oppure viceversa, ti chiedono un corso sul copyright e invece alla fine vogliono qualcosa relativo al mondo della, della protezione dei dati. Quindi iniziamo a distinguere. Qui parliamo di proprietà intellettuale in questa prima parte delle slide, cioè di, quelli, di quegli istituti giuridici, di quegli insieme di norme che servono per tutelare eh, le forme della creatività umana, per tutelare i frutti della creatività umana le cosiddette opere creative, opere, o anche più propriamente chiamate dalla nostra legge, opere dell'ingegno di carattere creativo. Ehm, dopo vi faccio vedere una definizione un po, più, un po' più precisa, però adesso, giusto per mettere a fuoco, troverete eh, queste tre parole, eh, diciamo da qua in poi le possiamo usare quasi come sinonimi, quasi come... come... Diciamo intercambiabili, anche se più propriamente non, insomma dovremmo distinguere. Ad esempio, copyright e diritto d'autore non sono proprio no, la traduzione l'uno dell'altro, cioè, anche se in Italia nel diritto italiano, nel linguaggio italiano si dice diritto d'autore, mentre nel mondo anglo-americano, anglo anglosassone, di lingua anglo di matrice anglosassone si parla di copyright. Come potete notare già dall'etimologia dei due termini non è una traduzione letterale, perché uno è il diritto d'autore, cioè il diritto dell'autore di colui che crea, l'altro è copyright, è il diritto di fare copia. Ok? Che è una cosa diversa come concetto e infatti se andate indietro nella storia anche la matrice storica di questi due di queste due parole, di questi due istituti giuridici è diversa, cioè uno copyright è figlio della rivoluzione industriale, della rivoluzione industriale inglese dei primi, primi 1700, anni del 1700 e quindi serviva proprio per eh, tutelare, un, un, un, un, diciamo, appianare dei conflitti sociali ed economici che erano emersi nel mondo della produzione libraria e quindi del del, delle prime forme di eh, produzione industriale di opere creative, cioè di realizzazione di copie di opere letterarie. sostanzialmente All'epoca non c'erano i dischi, non c'erano i DVD, non c'era il software, e quindi la riproduzione di, di, di opere creative era sostanzialmente legata alle opere letterarie. No? I primi libri prodotti con un procedimento eh, industriale e quindi si era creato un conflitto tra coloro che creavano le opere, gli autori delle opere, e gli stampatori, gli editori. No? Ed ecco che arriva la prima, il primo atto normativo eh, della storia che parla di copyright, che è nel 1710. Noi abbiamo invece il diritto d'autore, il nostro è figlio del modello francese, ehm, quindi figlio delle, delle prime leggi repubblicane post-rivoluzione francese, quindi parliamo dei primi anni eh, del eh, 1792-93 più o meno in quegli anni, e con... La, con ehm, diciamo l'espansione napoleonica, il modello francese di, di, codifi, di codificazione civile e quindi anche di diritto d'autore è stato esportato più o meno in tutta l'Europa continentale, noi ci siamo, siamo stati probabilmente i primi, e quindi le nostre prime leggi sul diritto d'autore erano molto vicine, molto ispirate a quelle del, del, del, della, della, della Repubblica Francese dell'epoca, no? E quindi noi abbiamo questo modello che si chiama di diritto d'autore e tra l'altro, come potete già capire, il diritto d'autore è un concetto più ampio rispetto a copyright perché il diritto d'autore prevede tutta una serie di diritti che sono dell'autore, della persona che crea, no? che prevedono anche nel nostro ordinamento, contengono anche una serie di, di, di, di diritti relativi alla, alla personalità dell'autore, alla tutela della reputazione della personalità dell'autore, i cosiddetti diritti morali giusto per darvi una distinzione non arriveremo poi a, a fare un elenco dei diritti perché non ce la facciamo eh, però poi adesso al giorno d'oggi si parla molto di proprietà intellettuale no? nonostante ci siano queste due eh, matrici storiche perché perché, boh, perché poi eh, nel XX secolo dagli anni 80 70 in poi eh, si è iniziato a parlare anche lì prima nei, nei nei paesi di matrice anglosassone di Intellectual Property, cioè di una sorta di proprietà su qualcosa che però è intellettuale, cioè, la, la proprietà classica è quella sui beni materiali no? su, su, o sui beni immobiliari, cioè, normalmente si parla di beni immobiliari o immobiliari, no? io sono proprietario della mia automobile, eh, che è un bene mobile, oppure sono proprietario del mio appartamento, della mia, della mia casa, che è un bene immobile, o di un terreno che è un bene immobile. Quindi quella è la proprietà classica che conosciamo addirittura, dal, che abbiamo ereditato quasi, quasi pari pari dal diritto romano. La proprietà intellettuale cerca di, fare, di applicare lo stesso concetto di proprietà su qualcosa che invece è immateriale, che è intellettuale, cioè la, cre la creazione. Quindi un brano musicale, un testo letterario, una banca dati, che è l'esempio che interessa a noi, Ehm, diventano proprietà di qualcuno, anche se per, per loro, per loro diciamo, vocazione, sono, sono delle, essendo dei beni appunto, eh, intellettuali, sono, nascono per essere fruiti da tutti. Cioè io nel momento in cui diffondo un brano musicale attraverso la, la rete o anche attraverso un, una radio, una televisione, eh, diventa un, un, come dire, viene quel bene, quel bene immateriale, quel, quell'opera creativa diventa potenzialmente fruibile da un pubblico indefinito di persone, quindi non ne ho, non ne ho un controllo come ne, come ne avrei eh, su un terreno di mia proprietà o su una casa di mia proprietà dove ho una porta blindata, la chiudo e quindi lì ci posso entrare solo io o colui che ha le chiavi, no? Ecco, la proprietà intellettuale vorrei cercare di portare questo stesso diciamo di fare questa, questa similitudine e dire ok, troviamo delle norme per rendere, per rendere proprietario far diventare proprietario un bene che per sua natura è difficile chiudere dietro una porta o all'interno di una rete o di un cancello. Allora questa rete, questo cancello la creo, li creo attraverso delle, delle, dei vincoli giuridici, okay? delle norme giuridiche. Motivo per cui adesso noi, anche noi che siamo italiani, abbiamo importato il termine Intellectual Property e anche da noi adesso si parla di diritto alla proprietà intellettuale. È un po' un, passatemi il termine, un po' un polpettone perché vedete, se noi parliamo di proprietà intellettuale rischiamo di mettere un po' insieme vari istituti giuridici che in realtà sono molto diversi tra loro. No, noi parleremo più che altro come potete vedere qua, di, eh, di, di diritto d'autore, cioè in una lezione come questa, che appunto è mirata alla data governance, parleremo un po' di diritto d'autore, ma soprattutto di questo, il diritto sulle banche dati, che è quello che vedete qua in alto a destra. Eh, tutte le altre cose, eh, ecco, un po' del, la tutela del know-how, quando io prima vi parlavo del, del, del fatto che una semplice informazione non è oggetto di tutela da parte del diritto alla proprietà intellettuale, mi riferivo a questo, nel fatto che l'unico modo è tenerla segreta oppure vincolarla attraverso un accordo, un contratto di segretezza. Però ecco, vedete che nell'ambito della proprietà intellettuale ci sono, del, del cosiddetto diritto alla proprietà intellettuale, ci sono istituti giuridici molto diversi tra loro. Pensate al marchio: no? il marchio è quel, quel, tutta quella serie di segni, di, di, di simboli, parole che servono per per identificare un'azienda o un prodotto commerciale o un servizio reso da questa azienda, no? per voi che vi occupate di digital marketing è un, un aspetto interessantissimo C'è cioè una bella lezione sui marchi di un paio d'ore ci starebbe bene perché imparate a gestire appunto il brand sia dei vostri clienti ma anche il vostro nel momento in cui creerete un'azienda, una società di consulenza che fa questa attività eh, ad esempio ci sono anche delle norme relative al brevetto per invenzione i brevetti sono tutta una fetta molto importante e molto redditizia del mondo della proprietà intellettuale Ci sono, cioè, i brevetti generano a volte eh, investimenti cioè, richiedono investimenti da milioni di euro e poi ne generano altrettanti oggi ovviamente non, vedete cioè, in una lezione sulla data governance non ha, non ha molto senso parlare di brevetti per, in, per un'invenzione industriale perché siamo davvero su un campo molto, molto diverso la tutela del design industriale è la stessa cosa, il design è, è è la, è la tutela che si applica a quei oggetti, a quei, a quei prodotti che sono eh, di uso non so, come, come la, la, non so, una sedia, un, l'arredo oppure la, la, la componentistica delle automobili, dei, del, degli scooter, dei motorini, delle moto, quello è design, ha tutta una serie di regole sue separate che sono abbastanza diverse da quelle relative ad esempio al, al segreto o alla concorrenza generale tra imprese. No? Quindi quando noi diciamo proprietà intellettuale, dobbiamo sapere, stare un po' attenti, che è molto generico, molto ampio e rischia di mettere insieme in un unico polpettone o nuvolona, come ho fatto in questa slide, cose che sono abbastanza diverse tra loro. Noi oggi parleremo più che altro in questa prima parte della, della nostra lezione di, eh, pro, di, di, di proprietà intellettuale intesa come diritto d'autore, ma soprattutto diritto su, sui dati e forse più propriamente diritto sulle banche dati, perché come vi ho già anticipato non c'è una vera tutela sul dato, ma vedremo che c'è un diritto d'autore sulla banca dati, cioè quando, il dato viene, quando una, una massa di dati viene raccolta e organizzata, all'interno appunto di, di, di un qualcosa di, di, di più organico e strutturato, che è appunto banca dati, allora c'è una titolarità, c'è cioè quella che possiamo chiamare proprietà intellettuale sul dato, anche se impropriamente. Il campo d'azione del diritto d'autore è questo, quindi ecco la prima norma che vi, che vi faccio vedere, l'articolo 1 della nostra legge sul diritto d'autore, la legge italiana sul diritto d'autore è quella che trovate, qua in acqua, che trovate qua indicata, la legge 633 del 1941, le leggi normalmente vengono indicate così, cioè un numero progressivo, un numero, diciamo, di protocollo e, ehm, e l'anno in cui è stata approvata. Il no? 1941 è l'anno in cui è stata approvata, non, non vi scandalizzi, nel senso che è una legge del 41 che però poi è stata più volte aggiornata e quindi non è che abbiamo una legge uguale a se stessa dal 1941, è stata cambiata più volte, tant'è che come vedete parla di software e di banche dati, però vediamo giusto... Leggiamola giusto per capire appunto di cosa si occupa in Italia il diritto d'autore. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione, dice la legge. Cioè, la, la, diciamo, la norma del 41 si fermava alla parola espressione punto, cioè finiva lì e dava in queste quattro righe già un elenco molto ampio di, eh, delle principali forme in cui si estrinseca la creatività umana no? letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia e poi dice qualunque sia il modo la forma di espressione quindi lascia anche una, diciamo, una formula, da, si dice, formula di apertura cioè, eh, ci dice che questo elenco non è un elenco chiuso perché a seconda di come poi queste forme di creatività si esprimono possono, può allargarsi no? tant'è che quello che succede oggi è esattamente quello cioè noi oggi abbiamo ehm, buona parte, delle, ehm, buona parte delle, delle, della fruizione di opere avviene attraverso un unico dispositivo che è il computer o, l, o il tablet o il cellulare e attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet. No? Ormai vediamo attraverso internet, vediamo i film, vediamo, sentiamo la musica, fruiamo di, di opere grafiche e, e leggiamo testi letterari. L'unica che è difficile... <ride> Eh, come dire, diffondere attraverso la, la, la, il digitale l'architettura, sì, l'architettura diffonde l'immagine che rappresenta in cui, in cui si vede un, un edificio però poi l'edificio in sé sta, deve stare su un, su un terreno e essere costruito ehm, ecco, vedete che nella seconda parte della norma però aggiunge la parte su i programmi per il lavoratore e le banche di dati, cioè nel, nel corso degli anni poi questa norma è stata più volte, eh, come vi ho detto, aggiornata, e negli anni 90 è stato aggiunto questo, questo secondo comma, che io vi ho già abbreviato, era un po' più lungo, e dice che sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come le opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta e, e, o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. E, e quindi software e banche dati, cioè altre due nuove forme di creatività, necessariamente nuove, cioè il legislatore del 41 difficilmente se le poteva immaginare, e diciamo, non se le potrei immaginare nella forma che, che noi conosciamo, eh, e che sono appunto arrivate negli anni 90, figlie diciamo, diciamo, di due direttive europee, figlie della direttiva del 91 relativa al software e del, del, di un'altra direttiva del 96 relativa alle banche dati. Okay, quindi vedete che eh, abbiamo diciamo, chiuso il cerchio, cioè queste sono più o meno tutte le forme della, della, della creatività umana. C'è un articolo 2 che non vi ho messo nelle slide che sostanzialmente fa un elenco di 10 diverse tipologie di opere, cioè prende questo, questo, prende questo elenco che viene già fatto nell'articolo 1 e lo dettaglia maggiormente scomponendolo in 10 categorie di opere dell'ingegno. A noi interessa quella lì in rosso, nel senso che vi ho messo in un corso sulla data governance: e ci interessa capire come il diritto d'autore, copyright o proprietà intellettuale a seconda di come lo vogliamo chiamare, si, eh, si applica e si esercita sulla banca dati, su un insieme di dati. Ecco un altro principio fondamentale del diritto d'autore, su cui in realtà c'è molto equivoco e su cui temo che anche voi siate caduti più volte è questo, quello secondo cui il diritto d'autore è gratuito ed automatico, cioè non ho bisogno, io, io autore, io che creo un testo letterario o io che creo un brano musicale, non ho bisogno di fare nulla per poter avere il mio diritto d'autore, cioè non, non devo an banalmente andare a eh, depositare l'opera in qualche ufficio pubblico, alla SIAE o, o a, che ne so, all'ufficio come succede con i brevetti, all'ufficio brevetti per avere il diritto. La legge mi riserva tutta la serie dei diritti d'autore, della serie dei, dei, dei, dei vari diritti che sono a tutela dell'attività creativa dell'autore nel momento in cui l'opera è creata, punto. Cioè il semplice atto creativo crea il diritto. E questo vuol dire, diciamo, implica anche che il diritto d'autore sia gratuito, cioè non devo fare nulla, non devo andare in un ufficio e pagare una... Tassa, se possiamo dire, una fee, una tariffa per poter avere questo diritto. Cioè, quindi, nel momento in cui io creo l'opera, se l'opera è sufficientemente creativa, e questo ce lo diceva l'articolo precedente, perché dice: Vedete, opere dell'ingegno di carattere creativo. Cioè, chiaramente, l'opera deve, deve avere quel minimo di creatività. Io non posso eh, eh, pensare di, di, di vantare un diritto d'autore su qualcosa che è, è copiato pedissequamente da, da, da un'opera preesistente. No? oppure che non ha nessun tipo di creatività, non so. Per fare un brano musicale cosa faccio? Utiliz prendo una, una base, una base dense dalla da mia tastiera, dal mio sequencer elettronico, lo faccio durare tre minuti e dico che quello è un brano musicale. No, non è sufficiente perché sia un brano musicale, perché quella base era una base sintetica standard utilizzata da chiun cioè chiunque, avesse quella tastiera avrebbe fatto lo stesso identico brano, quindi non c'è creatività sufficiente per poterlo definire brano musicale e quindi per poter vantare un diritto d'autore. Ma nel momento in cui io ci aggiungo un, eh, un giro di accordi, una linea melodica e una, diciamo, una, una struttura sintattica del, dell'opera, del brano musicale, cioè metto un'introduzione, una strofa, un ritornello, un finale, ecco che l'opera comincia ad avere una forma anche rudimentale ma che è sufficientemente creativa per dire che quella roba lì l'ho fatta io e quindi ho un diritto d'autore ok, quindi automaticamente l'autore di questo brano e lo possiamo poi fare l'esempio su tutto il resto eh, sulle arti figurative, sulla letteratura e via dicendo diventa titolare del diritto eh, capite quindi come cambia molto la prospettiva vuol dire che cosa? Eh, vuol dire questo vuol dire che la regola è che tutto è sotto copyright tranne ciò che è in, risponde a qualche eccezione so che questo vi disorienterà perché fino ad oggi probabilmente molti di voi pensavano che, il diritto, cioè, che se non c'è scritto nulla e, e un'opera un è su internet allora la posso prendere no? perché questa è la peggiore la più diffusa leggenda metropolitana che circola in materia di diritto d'autore cioè, tanto se è su internet vuol dire che si può usare in realtà no perché a parte che anche se è su internet se ci fate caso quasi sempre in fondo alla pagina c'è questo simbolino qui, il simbolo che trovate a sinistra, copyright, e la C rovesciata, che, che cosa vuol dire? Cioè ha semplicemente quel simbolino lì una, un, un, um, una funzione informativa, cioè di, di chiarire agli utenti che lì c'è qual, qualcuno che vanta un diritto e che quindi non puoi prendere liberamente l'opera, ecco questo è, è un po' il concetto. E eh, per fortuna, anche se poi come vi dirò, non è così semplice che succeda, cioè a un certo punto questi diritti scadono. No, cioè questo, questo copyright, il diritto d'autore, non è eterno. A un certo punto eh, si dice che l'opera cade in pubblico dominio. Perché? Perché appunto secondo la legge, secondo il tipo di opera e, e, e dei diritti che vengono esercitati, finiscono questi diritti. Il, il diritto d'autore, quello pieno, quello nel senso pieno del termine, dura 70 anni dalla morte dell'autore che è un'eternità, come potete immaginare. Cioè, vuol dire, dalla morte dell'autore, attenzione quindi, vuol dire che l'autore è tutelato, ha una tutela per tutti gli anni della sua vita e poi ha altri 70 anni. Cioè, tornando all'esempio del brano musicale, l'autore eh, giovane, quindi un diciottenne, diciannovenne, eh, che, che scrive un brano musicale, ha poi la tutela da quell'anno lì fino a tutta la sua vita, quindi ipotizzando che lui campi fino a 98 anni, quindi altri 70 anni di, di tutela, poi nel momento in cui muore, da lì altri ancora 70 anni, ok? Quindi eh, diventa quasi un secolo e mezzo, diventano 140 anni di tutela, ok? No, sì, 78, da, da, da 18 a 98, scusate, sono 80 anni, più 70 sono 150 anni, un secolo e mezzo. Quindi un diritto d'autore che anche se non è eterno, perché la regola è, cioè questi, questi, tutti gli istituti della proprietà intellettuale sono nati per essere temporanei, per durare un, un, fascio, un lasso di tempo determinato, in realtà diventano quasi indeterminati, perché poi 150 anni se ci pensate soprattutto su opere che nascono già con una vita breve, cioè già, nascono già per, essere, per durare pochi anni. Se io vi chiedo qual è il tormentone... Eh, di di, di il tormentone dance o reggaeton del 2018 neanche quindi dell'anno scorso di, cioè di due anni fa già non ve lo ricordate qual era eppure ci hanno tirati i cretini per, per tutta l'estate con un brano musicale che si sentiva ogni tre minuti alle radio nelle tv e via dicendo nei locali no? e quindi que, quelli che hanno scritto quel brano lo sapevano già che sarebbe durato poco ciò cioè, nonostante il loro diritto d'autore scadrà 70 anni dopo la loro morte ok? Um, per fortuna eh, non è così bianca o nera la situazione cioè adesso come la, se voi guardate la slide solamente sul lato arancione vi viene l'angoscia perché dite ma caspita ma allora io non posso fare praticamente più nulla perché c'è sempre un copyright no? perché se qualcuno se il copyright scatta automaticamente tutto ciò che qualcun altro ha creato eh, ha, ha sempre un diritto ha se, ha se, è, un, è sempre tutelato da un diritto quindi io teoricamente dovrei sempre chiedere il permesso infatti questa è una regola su cui vi vi invito a riflettere, cioè quando prendete roba da altri dovete in teoria chiedere il permesso o quantomeno vi dovete interrogare se lui gradisce o meno che venga fatto l'utilizzo che state facendo quindi questa è la regola generale ci spostiamo adesso nel lato blu della slide e in effetti vediamo che già la legge ci ha pensato a, a, ad ammorbidire questo questa situazione binaria, questa situazione di acceso spento, no? o tutto tutelato o tutto non tutelato, e lo fa attraverso una serie di eccezioni, eccezioni di libero utilizzo, cioè ci sono situazioni stabilite dalla legge, come vedete nella prima gamba del, dello schema blu, in cui è possibile utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti, però vedete che sono comunque eccezioni, cioè vengono proprio chiamate, se noi leggiamo gli articoli 65 seguenti, tutto quel titolo della legge italiana sul diritto d'autore si chiama eccezioni al diritto d'autore, vuol dire che la regola, cioè sottolinea anche a livello semantico, che la regola è che tutto è sotto copyright, tranne ciò che ricade in una di queste eccezioni previste dalla legge. Non riusciamo a vederle, perché ripeto, richiederebbe una lezione molto più lunga di una giornata intera, ci sono i miei corsi online, ci sono i miei video, se volete approfondire in cui commento le principali norme del, degli articoli 65 seguenti, con le eccezioni. Un esempio, ve lo posso fare a voce, è quello sulle non so, le fotocopie. Le fotocopie di libri sono eh, regolamentate da un articolo eh, che è l'articolo 68, e, quindi uno di quelli, come vedete, è, che spiega che appunto la fotocopia. Se, sono, se viene fatta da un, da un museo, da una scuola, può essere fatta con una certa libertà se, viene, se rimane comunque all'interno dei, dei servizi, quindi dei servizi forniti dalla biblioteca il servizio, per il proprio scopo interno e servizi interni, se invece viene fatta dagli utenti, dai comuni utilizzatori di opere, cioè quindi se voi vi recate in una copisteria a fare la fotocopia di un libro, dovete rispettare il limite del 15% delle pagine, immagino che... Qualche volta vi sia capitato, no? facendo un corso, andando a fotocopiare una dispensa, un libro, di trovare questo cartello che vi avvisava che potete fotocopiarlo ma dovete rispettare il limite del 15%. Quello è un classico esempio, vedete, di eccezione. Cioè in teoria, la cioè in teoria qualsiasi forma di riproduzione di un libro è tutelata e quindi solamente l'editore può dare autorizzazione alle riproduzioni ma se rimango sotto il 15% e la fotocopia è per uso personale allora c'è una norma che mi dice che lo posso fare. Poi ce ne sono tante altre, eh? ripeto, questo è giusto un esempio per farvi capire come funzionano queste, queste eccezioni. C'è però, come vedete nell'ultima gamba della, della slide, a destra, c'è anche la, eh, il caso in cui il libero, utili, il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti. Cioè il titolare del copyright, che può essere l'autore stesso a volte, oppure la casa editrice che ha, se fatta dare i diritti dall'autore e poi ha pubblicato l'opera, oppure la casa discografica, oppure la software house che ha sviluppato il software a seconda dei casi, può decidere di applicare una licenza libera, cioè una licenza che stabilisce lei il libero utilizzo, cioè comunica agli utilizzatori che a determinate condizioni possono usare liberamente l'opera. Quindi l'eccezione trova radice non tanto in una norma giuridica ma in un atto contrattuale, No, quello che vi dicevo prima quindi vedete che in alcuni casi è l'aspetto contrattuale il piano contrattuale a intervenire a liberare in questo caso l'opera e il simbolino che ho utilizzato cc sta per creative commons sono le principali cc le, le, le licenze creative commons sono le principali licenze che fanno questo mestiere che si occupano di rilasciare ehm, le opere in un, in un regime più elastico e più libero rispetto a tutti i diritti riservati al copyright, eh, al copyright eh, classico. Dopo vi farò vedere, cioè ho delle slide apposta sull'open licensing perché quando parleremo di open data, c'è cioè una parte sulla, della, della, della nostra lezione sull'open data, arriveremo a, quel, a quell'argomento.